Francesca Brambilla e Stefano Laudoni, si sono già lasciati? Gli indizi. Stefano Laudoni e Francesca Brambilla, la storia è già giunta al capolinea. Il famoso cestista Stefano Laudoni dopo aver interrotto la relazione con Valentina Vignali si è buttato tra le braccia di Francesca Brambilla. I due hanno trascorso parecchio tempo insieme, tra cui molte nottate, e le loro storie su Instagram fanno da testimoni. Scatti in intimo, dolci risvegli, è questo quello che hanno mostrato sui social dal primo giorno della loro storia. Di recente la star di avanti un altro è stata a Miami, in Florida, con alcune sue amiche. Durante la vacanza non sono mancate le dediche di Laudoni, attraverso canzoni e messaggi vari. Il cestista, insomma l'ha aspettata a braccia aperte. Stando dalle Instagram stories di entrambi, pare però che qualcosa sia andato storto. Da un lato lui si dice deluso. Dall'altro lei pubblica una frase sul tempo che lascia intendere qualcosa. Dunque la loro storia è giunta già al capolinea. Le storie su Instagram insospettiscono. Stefano Laudoni, in una sua Instagram story, scrive, Il segreto è che ogni volta farà sempre meno male, fino al punto in cui non sentirai più nulla. Letta così sembrerebbe una bellissima citazione, se non fosse per la cancelletto delusione che attribuisce ancora più senso a quelle parole. Dopo un po di ore è la stessa Francesca Brambilla ad alimentare il dubbio sulla loro relazione. La bella bionda ha infatti postato una foto nella storia di Instagram che pare essere collegata alla frase scritta dal cestista. Col tempo ho imparato ad essere molto selettivo. Non è che sono stronzo, è che ho imparato a volermi bene, questo è il contenuto della foto. Qualcosa è andato storto?. Cosa ne penserebbe Valentina Vignali?. Sotto la foto postata qualche ore fa da Francesca Brambilla, manca il like del suo. Ex. Fidanzato, eppure il ragazzo sembra essere il suo primo fan. Non abbiamo la certezza che la storia tra Brambilla e Laudoni si sia conclusa, però quello che loro stessi hanno mostrato sui social fa insospettire parecchio. Se fosse vero, cosa penserebbe Valentina Vignali? Tra la cestista e la showgirl, per ovvie ragioni, non scorre buon sangue. Di recente, infatti, tra le due cè stato un botta e risposta su social.